Okay, Ken, let's go. All right, Carol? Earl? All right, stand by. Favelas Favelas in trasferta dal suo stanzino Per i cuocattivi Luisesse in console Queste settimi sbarni in 2.0 Andiamo! Setti mace back, gamberoni me check, nella city con i cuoca, se ti sbani in revenge, capitale culturale, biblioteca, le gang, dal comune in via Torino, presto il sogno di un match che c'è, tutti in pizza col trend, per il lusso grandi marchi, tutti a spassa l'outlet, foto ricordo e selfie, buongiorno, caffè, le polemiche sociali, ricopriamo le buche. Sei polemico, se te la prendi con me Dal campetto in via le piave la prosettima ore Violette, primo levi, segni un tiro da tre E orecchie, biblioteca, passa al bar Archimè se in piazza chi si vede, la plaza è lenti scure In tasca senza soldi e con la cura le paure Un solo grido in corpo, chi lo canta con orgoglio Riconosci il nome, Questa è Plaza Campidoglio Dalla periferia, se ha sonore, Zorafia La storia e i palazzoni e la sua filosofia E chi cresce tra la pioggia, tra dei Gasperi e pertini All'ombra dei suoi alberi, tra tiri e le panchine, già ah, non importa dove sono, faccio il punto un quarto d'ora e mi ritrovo in borgo nuovo, Perché in fondo i 7 mesi sono più di una contea Senza voglia e passaporti, siamo subito in Corea Già, ah, non fare arrabbiare nessuno Alle giorse da una vita, questa è regola 1 dai, vienici a trovare se passa il 51 E piazzale Freidano che tira i calci in culo Dalla provinciale vedo palle di pieno Per fortuna faccio sosta, fermo al settimo cielo Che per arrivarci forse sarà meglio l'aereo Ma scusate il ritardo, stavo aspettando il treno Che fa ciù, Ora che ci siamo tocco il cielo con un dito Isolate celestiale vado a borgata a paradiso Ma visto che maggio adesso sai cosa faccio Mi sbronzo alla lingale, ma la lingana e manda tutti un abbraccio ah, non ci vedi manco col binocolo Lena serata che ti porta al tabernacolo Sciacqua tutti e coordinamo un'altra volta Ci si può rientro che ogni strada na quanta gente che si incontra Sui muri del comune ci han tirato su una porta L'anziana del mercato a far la spesa con le Jordan Che c'era il cittadino e il pensionato che controlla Settimo dei siti, ristoranti ben vestiti Me ne vado in giro fiero tra le bambole scolpiti Non dimentico le origini, campi e le vertigini Anche le leggende citano animali mitici, non c'entrano, grifonio, tantomeno calamari Settimo è leggenda, da Milano a Bari Vinciamo senza mani, se tu non appari Settimo eh, è la città dei tamari. La città dei tamari La città dei tamari Beast against birds I'm Per i cuo' cattivi Mandala a S, mandala Ma le pare normale una cosa del genere? No. Ma che cazzo? You. <laughs> you never make another movie again! <laughs>